Questi progetti noi li portiamo avanti da già da diversi anni e con i nostri uffici, in particolare eh, il dirigente del, della volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, la dottoressa Sessa, qui a fianco a me, eh, abbiamo fatto già una serie di incontri con i, eh, gli studenti di vari istituti scolastici. Dottoressa Sessa, come funziona l'app e come possono utilizzarla diciamo, gli studenti? Allora L'app eh, è una semplice eh, applicazione informatica che può essere scaricata normalmente da Play Store o da Apple Store. E, mh, si installa sul telefonino e dà una serie di, uh, di indicazioni su come poter inviare un messaggio alla, alla centrale operativa della Polizia di Stato, quindi alla sala operativa. Um, il messaggio può essere inviato sia in forma anonima, la cosa è, questo è importantissimo, ma anche e soprattutto um, in forma di utente registrato. e Quindi ci si registra, uh, si invia il proprio numero di telefono viene uh, diciamo, uh, richiesto. Un, tipo un codice che viene inserito su quest'app e poi ehm, si individua il nome e il cognome e ovviamente la data di nascita. E da, da quel momento l'utente registrato e può colloquiare ehm, facilmente con la sala operativa. Diciamo, per chiedere o per segnalare quali tipi di problematiche. Eh, droga e bullismo, eh, quindi è nato, eh, il progetto Upol è nato esclusivamente per questo. Eh, in futuro non sappiamo se ovviamente diventerà qualcosa di più esteso. Per eh, vari tipi di segnalazione. Per il momento ehm, invitiamo ovviamente tutti, non solo eh, i giovani, ma ovviamente anche gli adulti, a segnalarci tramite questa app qualunque eh, caso di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda il bullismo, sul territorio salernitano quali sono secondo voi le previsioni? Guardi, ehm, sul territorio nazionale che eh, ovviamente eh, già è in uso in alcune eh, città molto più importanti di Salerno, ovviamente a livello eh, di abitanti, eh, ha dato un eh, ottimo risultato. Ottimo risultato sia per il bullismo eh, che per quanto riguarda lo spazio di sostansei facenti. Quindi ci aspettiamo anche qui eh, ottimi risultati.